Ciao a tutti. Oggi prepareremo il pesto di nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono: nocciole intere tostate, parmigiano grattugiato, panna da cucina, granella di nocciole, olio evo, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole. L'olio ed azionare il bimbi per trenta secondi da velocità sei a velocità otto. Riunire sul fondo del boccale con la spatola e ripetere l'operazione frullando per 30 secondi da velocità 6 a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il parmigiano la panna la noce moscata il sale e il pepe ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 7 trasferire in un barattolo di vetro pesto di nocciole. Si conserva in frigo per 5-7 giorni, ideale per condire la pasta o i crostini. Grazie e alla prossima ricetta!